Allora, stufi di fare la fila? Sarete felici di sapere che quest'anno per iscriversi al Grest basta un clic, o quasi. Andate nella sezione apposita del nostro sito e create i vostri account. Inserite i vostri dati e scegliete il nome utente e password, ma attenti a non dimenticarli. Una volta creato il vostro account, non vi resta che inserire i dati ai vostri figli, manualmente o cancellando il QR code presente sul retro dei loro tessere di laboratorio, scegliere le varie opzioni e il più è fatto. Attenzione però, questi passaggi vi danno solamente una priorità. Il giorno di iscrizione infatti, basterà commentarvi come il consueto in oratorio, gli orari previsti per finalizzare l'iscrizione. Ma niente paura, chi non sarà riuscito ad effettuare queste operazioni da casa, verrà aiutato a completarle sul posto.